Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in questo canale, sono Daniele, un e-commerce manager esperto di dropshipping e marketplace. E a proposito di marketplace, oggi voglio parlare con voi del dropshipping su Facebook, su Facebook Marketplace e di quattro cose da sapere prima di iniziarlo. Quindi resta qui, non ti perdere questo video perché sarà molto interessante. ragazzi bentornati benvenuti nel mio canale sono daniele oggi andiamo a parlare di facebook marketplace un argomento che vi interessa davvero molto di cui mi chiedete spesso notizie e oggi ho deciso di condividere con voi quattro punti critici da sapere prima di iniziare a fare dropshipping su facebook come sapete ho una rubrica settimanale dove parlo di facebook marketplace ho mostrato mh, un case stati più o meno in corso su facebook potrò aggiornamenti a brevi su come sta andando su cosa è successo perché mh, qualcosa è successo e quindi vi metterò presto a corrente e oggi mi sono segnato quattro cose che ho imparato su facebook marketplace che desidero condividere con voi prima che iniziate cos'è un attimo facciamo un attimo di punto della situazione Il dropshipping su facebook marketplace come sapete se non lo sapete ve lo spiego ora Facebook ha da poco lanciato negli Stati Uniti, a breve lo lancerà in altre parti del mondo, la possibilità di spedire gli articoli nel marketplace e quindi fare un checkout integrato dentro Facebook stesso, quindi gli acquirenti potranno pagare eh, da dentro Facebook con la loro carta di credito ai venditori e i venditori verranno pagati, cioè riceveranno il denaro da Facebook stesso, potranno quindi inserire i tracking numbers eh, su facebook e quant'altro come ogni altro marketplace come ebay come amazon questo è una grande notizia io da poco ho iniziato a fare dropshipping su facebook vi lascio in descrizione anche il link dei video precedenti così ve potete andare a vedere ve lo consiglio sono molto interessanti all'altro iscrivetevi al canale mettete mi piace così siete aggiornati eh, facebook marketplace al momento Secondo la mia opinione è la più grande opportunità nel dropshipping A livello di, mh, eh, di vendite Sono allucinanti a livello di traffico Che considerate che Facebook ha circa un miliardo di persone Che utilizzano il marketplace Un miliardo ragazzi Più di Amazon Il problema a differenza di Amazon Che ovviamente nel marketplace Non tutti hanno ancora la spedizione Però immaginate quando tutti ce l'avranno quindi ragazzi, è un traffico assurdo da sfruttare, eh, negli altri video spiego nel dettaglio come si fa, come ho fatto, come sto facendo. Quindi, andate a vedere gli altri video è quello, ma ora andiamo a vedere un attimo quattro cose da sapere. Prima di iniziare il Facebook Marketplace, la prima, ragazzi, quando andiamo a parlare. Eh, che penso sia la più importante per voi, se iniziate a fare dropshipping su Facebook, in USA, eh, perché in USA in America perché è l'unico posto dove al momento avete la spedizione UK sta entrando non so se è già è arrivata eh, quindi il checkout integrato volete anche fare dropshipping in Italia eh, su Facebook però non avete il checkout integrato ho spiegato in uno dei video precedenti come fare eh, ma ovviamente la cosa la, la novità l'opportunità sta nell'avere il checkout così le persone pagano la loro carta di credito con Paypal e quant'altro direttamente su Facebook quindi se fate dropshipping USA dovete sapere che Facebook prima, prima dei 500 dollari, comunque dopo i 500 dollari, richiede la verifica dell'SSN, cioè il, security social, no, il social Security Number americano. Eh, quindi dovete avere un SSN per fare la verifica vi eh, chiede il conto bancario. Per il conto bancario non è un problema, dovete mettere anche un conto bancario non usa, non americano. Eh, o, comunque, potete utilizzare servizi come Pioneer o TransferWise. Ma l'SSN dovete metterlo, quindi avete bisogno di un'entità um, un americana da verificare. Questa è la prima cosa che dovete sapere. Dopo 500 dollari, se non fate la verifica, Facebook non vi manderà più i soldi in banca e tratterà tutti i soldi fino a quando hanno completato la verifica. Quindi è obbligatorio da fare. Questa è la prima cosa che vi dico di sapere. Ovviamente poi non è così semplice iniziare il shipping su Facebook per voi perché non avete gli account americani. Eh, sto pensando di farvi un video riguardo, specifico riguardo agli account su come ottenerli. Ovviamente dovete comprarli eh, a meno che non avete già un conto americano. Non un account americano che qualcuno che è gratuito. La seconda cosa da sapere è che al momento come sapete io dropshipping su facebook lo faccio tramite ods.com che è una piattaforma all in one quindi tutta in uno dropshipping con vari fornitori e vari marketplace dove vendere compreso shopify e compreso facebook il problema è che al momento non viene sopportata la sincronizzazione degli ordini quindi se vi arriva un ordine su facebook non vi non sarà sincronizzato su AutoDS, quindi dovete andare su Facebook e tenere a differenza magari di eBay, dove gli ordini sono sincronizzati e avete tutto in un luogo. Quindi dovete andare su Facebook e dovete magari utilizzare degli Excel per tenere traccia della situazione, di cosa sta succedendo, non è proprio un vero problema, però richiede un po' di tempo questo infatti perché io ho messo una VA, un assistente virtuale a fare questo lavoro oltre all'inserimento perché inserire i prodotti è anche un processo un po' più lento rispetto ad altre piattaforme perché vi ripeto Facebook è una novità quindi ancora eh, gli sviluppatori sono in corso eh, di prove sono in corso di sviluppo quindi non ci sono tantissime integrazioni ovviamente e anche perché Facebook è un sistema abbastanza chiuso, è un'azienda abbastanza chiusa quindi questa è un'altra cosa da sapere La terza cosa ragazzi è riguardo i tracking numbers Facebook al momento supporta solo UPS e FedEx In America ovviamente Quindi se spedite con altri corrieri Se i vostri fornitori vi spediscono con altri corrieri Come ad esempio eh, non so amazon se spedite tramite amazon logistic quindi utilizzando amazon come fornitore non potete inserire un codice tracking non potete quindi cioè facebook non un cioè il pacco nulla mm. di irreparabile eh, nulla che non potete farne a meno ci sono dei workaround ci sono dei modi per andarci, per andarci attorno eh, potete semplicemente mandare tipo un messaggio privato con codice tracking o, o chiedere al all'acquirente di contattarvi se vuoi il codice tracking infatti facebook offre anche ad esempio un'automatizzazione dei, dei messaggi per rispedire messaggi a chi acquista eccetera eh, così da poter eh, diciamo creare questo piccolo sistema con gli acquirenti anche perché son... cioè ragazzi la conversione c'è su facebook io non l'ho vista in nessun posto al momento è una cosa assurda eh, questa era una terza cosa da sapere la quarta e ultima cosa da sapere per questo video, Poi, ovviamente ce ne sono molte altre video, seguitemi, iscrivetevi, mettete like, così che ogni settimana resterete aggiornati eh, la prossima settimana arriveranno altre novità, altre news su Facebook la quarta cosa da sapere in questo video è che Facebook richiede la spedizione entro tre giorni dall'acquisto quindi non potete, non c'è un'opzione solitamente su Ebay, su Amazon potete fare le vostre politiche di spedizione e quant'altro quindi inserire entro quanto spedite in quanto tempo consegnate su facebook non è possibile Spes facebook vi dice dovete spedire entro tre giorni quindi entro tre giorni dovete marcare spedito l'articolo e inserire se ce l'avete la, eh, il tracking number questa è una cosa da sapere su facebook è molto importante eh, è venuta in mente in questo momento un'altra cosa da dirvi e ve la dico quindi 5 cose da sapere su facebook non 4. la quinta cosa da sapere che mi è appena venuta in mente è che non avevo incluso questo foglio tra l'altro non so se l'ho detto negli altri video ma forse la più importante di tutte se non avete budget è che facebook non vi dà i soldi immediatamente facebook trattiene i vostri soldi un po come fa amazon e come fa anche beta poco con i pagamenti semplificati Rattiene i vostri soldi per 8 giorni, solitamente 5-6 giorni lavorativi E poi ve li mandano a conti in banca Quindi se fate dropshipping dovete avere il budget per spedire gli articoli che dovete spedire in tutti i giorni Non potete fare il giochetto e aspettare i soldi in banca e usare quegli stessi soldi Ragazzi queste cose non esistono in nessun di di marketplace, nemmeno su Shopify Sono le bugie che vi dicono tutti quei grandi... Se sapete che mi riferiscono Non è un sistema che funziona Potete farlo per un paio di ordini, ma appena arrivano molti ordini, i soldi, qualsiasi processo di pagamento, che sia Paypal, che sia Facebook, che sia Amazon, che sia Shopify Payments, che sia Stai, vi mette in, um, eh, in sospeso il denaro per qualche giorno e quant'altro delle riserve, quindi non è un sistema che funziona, lasciate stare, avete bisogno dei soldi per spedire gli articoli. Questa è un'altra cosa da sapere, quindi 5 cose da sapere su Facebook. Con questo... Ho detto tutto per oggi e vi chiedo di iscrivervi nuovamente al canale. Fatemi sapere nei commenti se l'argomento Facebook vi interessa vi, vi e interessa, cosa magari vi piacerebbe affrontare. Eh, perché credo che sono l'unico in Italia al momento che sta facendo dropshipping su Facebook e quindi eh, molti di voi sicuramente avranno domande avranno dubbi, fatemi sapere nei commenti così so esattamente a cosa rispondere e così tramite i vostri commenti posso fare dei video che vi possono servire e vi possono rispondere ai vostri dubbi grazie di essere rimasti fino alla fine ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi